Bimbi è il robot da cucina più raffinato e potente che potresti desiderare. È facile da usare e il suo display offre un controllo preciso per farti preparare con semplicità tutto ciò che desideri. Frullati, deliziose creme spalmabili e yogurt saranno pronti in un batter d'occhio. Mescolare.